per domani? Quale compito? Per domani? Ma sì, quello sui poligoni regolari! Poligoni regolari? E come va fatto? Come vuoi! Ah, ok! Allora aspetta che vado a prendere il foglio, riga e compasso. Arrivo! Eccomi! Ma dov'è la tua riga? Il tuo compasso? Non è che foglie hai preso io... avrei delle cose da fare. Ma No, non mi serve né riga, né foglio né compasso. Ah, quindi lo costruisci in tua mente? Ma no, lo costruisco col computer. Col computer? Sì, userò le radici ennesime di un numero complesso. E come le calcoli? Con la sua formula. basta andare per gradi. Si parte dal prodotto di due numeri complessi. Ti ricordi quanto fa z moltiplicato per se stesso? Mm, aspetta che calcolo. Considero z, numero complesso, scritto in forma trigonometrica, dove r è il modulo di z e θ è l'argomento di z. Calcolo z al quadrato che sarà dato da z per z. Svolgendo i calcoli, si ottiene che z al quadrato sarà il numero complesso che ha per modulo r al quadrato e per argomento 2θ. Bene, ora possiamo generalizzare a una qualunque potenza ennesima ed otteniamo così la formula di De Moivre. E a questo punto ricaviamoci la formula delle radici ennesime di un numero complesso. Supponiamo di conoscere la forma trigonometrica di W, sia W uguale a ρ cos φ più i sen φ. La definizione data, le radici ennesime di W sono i numeri complessi z uguali ad r cos theta più i sen theta, tali che z alla n uguale a W. Ma applicando il teorema di Des Moivre, la condizione z alla n uguale a W si traduce nell'equazione r alla n cos theta più i seno di n theta uguale a ρ cos phi più i seno di phi. Osserviamo ora che ai due membri di questa equazione abbiamo due numeri complessi scritti in forma trigonometrica. L'equazione sarà dunque soddisfatta se e solo se i due numeri complessi avranno lo stesso modulo e argomento che differisce per multipli di 2π. Pertanto da r alla n uguale a ρ segue che r deve essere uguale alla radice ennesima di ρ e da n nθ uguale a φ più 2kπ pi segue che θ deve essere uguale a φ più 2kπ pi tutto Fratto n. Siamo così giunti alla formula delle radici ennesime del nostro numero complesso. E questo cosa c'entra con il poligono regolare? Te lo mostro subito. Nel piano di Gauss prendiamo la circonferenza unitaria ed il numero complesso z di coordinate 1, 0. Calcolando quindi le radici ennesime di z otteniamo proprio i vertici dei poligoni regolari di n lati. Per n uguale a 3 avremo 3 punti, per n uguale a 4 ne avremo 4 e così via. A questo punto possiamo passare ai nostri poligoni regolari dai quali siamo partiti e vediamo che con n uguale a 3 abbiamo un triangolo equilatero, n uguale a 4 un quadrato e così via. Ah, e eh, visto che dalle radici di un complesso hai tirato fuori dei poligoni regolari, per le potenze di un complesso chissà cosa tiri fuori? Una farfalla forse? No, una farfalla no, ma posso stupirti e trovare qualcos'altro di sorprendente. Guarda un po'. Nel piano di Gauss disegniamo la circonferenza unitaria e partiamo dal punto z di coordinate 1-1. Calcoliamo dunque le potenze ennesime di z e possiamo osservare così che otteniamo al crescere di n una spirale. Se ora allontaniamo Z dalla circonferenza, anche le potenze ennesime si allontanano dalla circonferenza. Quando Z sta sulla circonferenza, lo stesso accade per le potenze. Quando invece Z si trova all'interno della circonferenza, le potenze ennesime tendono all'origine. Hai capito? Sì, ho capito. Però quello che abbiamo fatto è stato come passare da Milano per andare a Roma. No, non è così. In matematica è tutto collegato. Tutto torna... Inizia a fare qualcosa e ti imbatti in qualcos'altro che già conosci e che non ti saresti mai aspettato. E questa è questa una delle tante cose belle della matematica.